Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007 E vi diamo il benvenuto all'ultima parte per il momento di Kirby Star Allies Allora, come potete vedere, c'è Kirby eh, C'è Kirby. Kirby e ci E messo una corona di platino qui sul file E andiamo Beh. nella sezione suoni Ci sono Zan e le altre due E adesso è vero <ride> Franziska e Frombe. Comunque ci sono tipo. Che poi io, io di solito dico uh, un, un nome a caso di loro tre e poi dico gli altri due. Ci sono 233 Oppure... brani, non li ascolteremo. No, li ascolteremo. Tipo dico Flamberga e le altre. Francesca e le altre. Va bene, tra uh, star vabbè. guest <ride> Allora, uh, un'informazione no, un sulle star guest. Mettete continua, potete continuare a qualsiasi cosa che avete già iniziato. Ma noi ne abbiamo fatto soltanto quelle. Ma una cosa sulla estarga. Scusa e sì. le altre. Non le abbiamo fatte nessuna, abbiamo fatto solo quelle. Quelle nel mio file. Quello gli abbiamo fatto insieme nel mio file. No, aspetta, mi sa che le altre le abbiamo fatte prima che aggiornassero in modo che. Non abbiamo fatto niente. Ah, le altre, no, quelle non le ha salvate! Perché non siamo arrivati a nessun punto di salvataggio. Ah, beh, no. va bene, quindi nuova partita. Allora, Torna. sapete già il criterio, cioè arri arriviamo al punto in cui non cambiano più. E allora vi dico che, eh, vabbè, si vede, si vede normalmente, vai. Quindi, Ma... Magolor, sei tutti noi amici per la vita. Che bello, questa è la copertina di Kirby Sadlery lui, però al posto di Kirby c'è Magolor. <ride> Quindi Magolor Salventure Wii. <ride> e il boss finale è Ma Kirby. è amici per la vita? Uh, boh. Perché sì? Che ah, per il fatto che Kirby era amico di Magolord, però poi Magolardo si è rivelato cattivo. Oh uh. no. Quindi tu non ti puoi unirti. Sì, ok. Ah. Uh, com Comunque questo è il primo livello di Kirby Salventure Wii. Appunto. Mondo 1-1. Um, no. Infatti uh, le star guest... Per ora... Cioè, sì, le star guest... No, è detto, è detto che le facciamo senza aiutanti. Le Don't star know. guest di questo nuovo aggiornamento sono i primi livelli dei giochi di appartenenza Perché non mm. stanno partito tra i altri. Faccio che... i puzzle. E... Ma cambiamo vieni qua mm, yeah. E non lo viva la la che schifo oddio hai visto come ho vittato Capi? cappi ora metto la ralentatore okay. Perché sono passati in mezzo al cappello e al tizio così mentre alzavo il cappello sono passato in mezzo ahia yeah. ok me. qui c'è una chiave e ora come vedete per, per far vedere Qui c'era il primo ingranaggio o sfera di energia come vuoi chiamarlo, di chi mi bisogno del cielo. Chi l'ha preso il titolo? Nessuno. Stop. Vai tu. Va bene, io mi fai Io tanto ho la banana. C'ho le banane. Eh no, a te niente. Non sei chi che, che ruba le banane Donkey Kong. Comunque questo dovrebbe essere il nemico che vi dà l'abilità la me, mega spada. E ora? No. Scusa. No. Come che si fa? Giù su e.. Eh, eh, ok. Eh, eh, okay. Rivo! <ride> oh yeah! Sono velocità per ma favore Vabbè meglio Pecato che lo fa eh, time stop uh. eh. no, no, no difesa Difesa Fita. Uh la, la, questa dovrebbe essere la dimensione Eh sì, è la dimensione Sì. Però al posto di Fenix c'è un Mago, Mago Lemix No, <ride> c'è un'orda di un inizio. Vero. nero. Au, sono morto, salvami. Muoviti, che vogliamo tutti. No. Tu che? Sei pronto per il decollo lor? E qui ci sono le due abilità consigliate. Dunque, noi... Qui dovevano esserci le due abilità consigliate, quindi spada il fuoco c'è nei, nei contenitori ah, e non lo salvo siete cattivi com'è che si fa il bucoleo? ah, così, hai no. danni, ok salvo <ride> mi stupido non è meglio così, scusa stupido noi abbiamo la stessa densità di colore stessa densità di colori nel senso che hai la stessa tonalità quindi io. in bianco e in nero eh, in bianco e nero siamo uguali perché noi abbiamo appunto giallo e blu uh, giallo e blu appunto uh, sono quindi primari quindi hanno la stessa so no ce ne abbiamo, nero, nelle sì. parti scure ce ne abbiamo scuro nelle parti chiare cioè, oh, ecco, no qua è, qua è uguale già huh. qua è uguale perché no è, è vero. no c'è la prima no c'è cioè, già prima. Ok, ehm. addio. Non amico Ah, sì. a proposito, non abbiamo nemmeno usato l'amiibo eh, in anime in, in inferme X. Non mi va. Perché le dovremmo usare No, per amico. intendo che siamo stati bravi che non l'abbiamo usato. Perché Tonzo l'hai usato? No, però lo, lo sa usare. Ok, prossimo. Taranza! Taranza! se tutti noi incontro col fiore. Questa è la copertina di Kirby di Triple Deluxe, però con Taranza al posto di Kirby, eh. Davvero? Mm. Sì. Non Ma me la ricordo così la, la cosa. Io me la ricordo così invece. Perché io no. ho Kirby Star. Io ho Kirby Tutto. No, non è vero, perché però io, lo voglio. Lo vorrebbe tratta. Era così il primo livello mi sono che queste erano lungole. Cioè ora si va nelle lungole. Più o meno boh, guardiamoci i livelli bassi ah, comunque si può massacrare, aspetta lo voglio mettere dentro la ragnatela. voglio fare il bozzolo che si fa quello che fa? ah, questo l'esplosione taranto vivo, ok, addio quincectonia aspetta, guarda lo posso massacrare attimo, voglio provare a fare la stessa scenetta del... del... del... del... Uh -huh. fammela fare, nel trailer. Uh -huh. Guarda. Eh. Perché non fa la lacrima? Lo fate i denti. Che lacrima? Perché nel trailer fa, si asciuga trailer. la lacrima. Nel mm. trailer di disananza. Quando appare il Quinsettonia, lui si, si butta su Quinsettonia, ma il Quinsettonia sparisce e fa la lacrima, fa così. Che forse è animato, quello non è un gioco. Sarebbe stato carino quello. I vero. nemici da 3D, che bello. Che faccio uccidere col il Sì, che è l'innovazione innovativa di Kirby, tipo la una era in 3D. Ah mi sa che quello ci porta al mondo freddito Sì, forse Ma cioè, questo sarebbe dovuto essere Tredico ah, Aia cacchio mi sono fatto male Ma scusa quindi con Susi ci deve essere uh, Whispy Borg Wispy Ball probabilmente al posto di Whispy Borg ci sarà qualcos'altro Wispy Wood ci sarà Borgwoods Per esempio ora ci sarà... Non oh, so... Woods. No, perché? Ah, è vero <ride> Addio. È vero, c'è il giochetto delle... Del 3D Non esistono gordi così piccoli, ok? Mm. Nemmeno così grandi Beh, forse così grandissimi, sì, però... Non sono così stupido Uh ma davvero quello sapeva sapeva fare pure cosa sì. Taranza è stupido cosa fa sa fare soltanto le cose che sa fare Ah si sì? e questo allora cos'è? Lo sa fare espo No perché espo. questo, greba, Beh, questo greba i nemici fare Poi cosa sa fare pure questo E poi questo VIVO Voglio essere qui in Settonia! Ho oh, capito. Perché? Che questi.. Hai. Che quello bisogna prenderlo con qualcosa. Però tu ti sei danneggiato e si è appassato attraverso. Sì. Perché quella era la soluzione più ovvia, diciamo. Gli altri di fare tipo le mosse. No, no. I mi ricordo questo libro. È bello. Che cos'è? No. Oh. È sempre il primo? No, non lo so. È <ride> il Pokémon oh. settore per squadre. Oddio. Ah. Dobbiamo usare la. Ah, è vero! Io, io Io pensavo di essere Magolor! Ho detto dobbiamo usare la mega spada! Sì, sì, cioè. Certo. E' questo? A mezz'aria? Con dico? a mezz'aria su. Ah, wow. E come facciamo? Dall'altro lato. <ride> Giustamente. <ride> Ma no, era in 3D, pensavo di averli massacrati invece. bravo bimbo ah. ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai Oh yeah ai ai ai Prendi tu Cioè abbiamo praticamente già completato il livello 1 ai ai ai Invece no No è finita Questi mi c'erano Sì c'erano No Quando mai Vabbè comunque basta fare così Vedi questi stavano nella via Vediamo Posso vedere e And... sì, Questo okay. è un Quindi schermo del titolo yeah. Comunque non la completare con... Zuzi, eh? No, Sì. tanto non la possiamo mostrare, fatelo fare... no. tu. Eh ma con, mm. con quel permesso, vabbè. Zuzi, sì, sei tutti noi, sì. blaster micidiale. Questa non è la copertina. Lo so. No, no, no, non è vero. Oh, io ce l'ho la copertina, la troppo. Va vale la vedere. Non sì. sta lì, no. Comunque Quindi... sì, questa è la copertina, me ne ricordo io, c'è... Ma stavano anche Zuzi e Metanite e Susy sta qua <ride> e allora cosa ci metto ok Susy io non la so usare a te è una Susy con la faccia marrone <ride> e resto per non però... dire altro la Susy ricorda <ride> <ride> distruggono i robot i robot che ha creato gli stessi no si elimina i robot così <ride> Possiamo anche saltare sui <ride> sfide vicino oh, fanno meno. Sono riuscito <ride> a prendere tanto! <ride> Stava la suo che non me facciamo <ride> Goodbye! è che yeah. Voglio proprio vedere cosa c'è al se mi scrivo oh. Borg serve solo la La prima abilità che si può incontrare il plan c'è proprio Goodbye Goodbye, so. È proprio plasma, cioè... elettro, ah, lento, che poi è plasma. Che! Ok, sushi jet, boom, mm. boom. Era sushi volo. Mi ha fatto un <ride> <ride> <ride> <ride> Ehi, sono qui! per bambini ce la giola... oh ecco ah, cosa... che... ma non è così permetti il programmatore non trovo però questo whisky box si poteva uccidere no quello per pensare di padre, padre e uccidendolo si otteneva pure il portachiavi no l'adesivo era l'adesivo si sì, l'adesivo il portachiavezza è il, portachiavi, il... Eh, il triple deluxe ed era raro si otteneva l'adesivo sì, era l'adesivo raro a livello Ah sì, è vero, sono gli adesivi sì, perché basta ricordarsi che si possono attaccare su un uomo. Questo wow. è già il livello 2, perché nel livello 2 si per la prima volta il robot. Sì. Eh. So, sono <ride> bravo. No, sei un bambino è bello. È scemo. Bimbo bello alla la bua. E vuole ucciderti. Goodbye. Se io non sto bene, non, non lo starà nessuno. Dice Bimbo Bello. Bimbo scemo bimbo bello. <ride> Please give me. Vuoi l'abilità? Fammi bello. Pur Susi sì. Susi Ouch <ride> io l'ho tocco con un dordo un dordo perchè? sono uscito da un aspetta voglio vedere un secondo cosa so che serve ah ad aprire la strada per un ah Lascia il robo botta e su si può. Ah, guarda come è glutinoso. Possiamo volare noi. Non vogliamo supponentemente. Ah, sono entrato io. Ora sono più bravo di te. <ride> Perché sì. Mm. Ecco. Guarda il gioco! Ok. Eh, sarà difficile con le sorelle maghe perché lì è tutto uguale. Eh? No, niente, lascia stare, L ho detto una cretina E perché continua? Nuova partita. Vedi che non si salva? Anche. Sì, lo so. Questa non è la copertina di Star Allice. Ah no, è la copertina di Star Allice. You don't say? Yeah, eh sì. Però le altre non sono la copertina, vero? No. Uh, Oppure sì? Lo sono quella tipo di tizio uh, Allora, hai troppo fatto il giubbio Di... Com'è che si chiama? Wii, uh, Wii, tizio Wii Perché? Queste rocce a caso? No? Boh. <ride> Com'è che si cambia? Ah, boh Guarda ora faccio la schivata di Framberg. Non capisco come si chiama. <ride> <ride> <ride> e poi io non riesco a cambiare, ho fatto questo per un Framberg, aiutami a cambiare. Sorellona. mori Ok Non sono no. tramberga, sono zampatizzante <ride> Scusa, tu li, li porti, confondo, Elettrico, zampa! Ah, guarda, la fusione E poi i flambe Abbiamo 6 sorelle maghe <ride> Saresti sei dovuto a morire Sì, zampatizzante Ah, flambega Ecco Ciao clone! Muori! Tu sei clone! No, ma dai! Perché Francisca vola e Flamberga no Flamberga non vola. No, Flamberga salta. Salta e Vediamo. È... è vero! Prova un po' di Ups. Sì, è le... Perché Blanberg è <ride> Perché è pesante, è il ciccione, è la ciccione delle carte. Fermo, idiota! <ride> Perché ho cambiato? Esisto. <ride> <ride> <Un> ho sottone letto. <ride> Comunque questo è rap, non è il primo livello di Star -Aless. Mi sono confuso io. Questo è il primo livello di Marz! Cioè no, di Rick e Sì, e allora. Ah. È ovvio che era lo stesso, non hai visto che hanno gli stessi poteri? In tresti. Quindi loro hanno tutti i poteri di tutti. Tipo questo è probabilmente quello di voi. Cioè... Oh, loro hanno i tre elementi essenziali. Uh... La chiave ora non si può più prendere Vabbè fa niente Vabbè, tanto io distruggo tutto Quindi ora non si oh, può prendere Oh no, come fare? Flamberga Flamberga, tu, sei, tu che sei ciccione va Ciccione, non ciccione Io pensavo che fosse maschio Ah, flamberga Ga, flamberga sì. Aschio. Ok. Sim sledge. Non lo uccidere. Stai buono. Stai buono. Marco! Stupido. Cattivo bambino. No, io sono bravo bambino. No, tu sei bullo. Bu bullo. Sono un bullo. Ah, sono un bullo bambino. Quindi sì. ora diciamo che. Ah, questo è che mi salva, il Cherwin. Ah! Ah, li stanno raggruppando tutti. Non tutti, alcuni, quelli che possiamo fare Intendo tutti quelli di, di DLC Quelli che possiamo fare, infatti Mars ad esempio non c'era Gui non c'era Beh, grazie Ne abbiamo fatti tre, uh, per... No, due Perché quello di prima era, era mi sa Era... Niente cibo. niente cibo, sei okay. troppo grasso <ride> sì. Sei troppo grasso e veloce Ora mi... sono magra, però sono Sei sì, magra e veloce Devi dimagrire. Non ti vagrire. <ride> Sono magro e veloce, quindi devo dimagrire ulteriormente. Ok. Mm. E abbiamo finito con Star Allies. Ciao. Aspetta. Oh, un saluta così. Quindi, questo era l'ultimo episodio di Kirby Star Allies. L'ultima cosa che ci mancava da mostrare. Diciamo. Se ci sarà una prossima parte, la vedrete. Ovviamente. <ride> e per il momento, però. Niente. Ci vediamo. In futuro. O. Oh, come si suol dire. Al prossimo, let's play. Alla prossima. Sì. Ciao. È un sesso il prossimo video, comunque. Non eccitatevi no? troppo.